Legge sui trapianti. Diritto all'integrità fisica. Referendum del 15 maggio 2022. Il governo svizzero vuole introdurre il modello del consenso presunto per la donazione di organi. Attualmente in Svizzera si applica il cosiddetto modello del consenso. Questo stabilisce che una persona deve aver optato attivamente per la donazione di organi durante la sua vita perché gli organi possano essere prelevati. La soluzione del consenso in senso lato viene utilizzata quando la persona deceduta non ha fatto una dichiarazione di obiezione e viene concesso il diritto di obiezione anche ai parenti più stretti. Il parente più prossimo deve tener conto della volontà presunta della persona interessata. Se non è possibile trovare un parente prossimo, il prelievo degli organi è vietato. Rispetto alla soluzione di consenso attualmente in vigore, il nuovo progetto di legge comporterebbe una minore protezione dei diritti personali. L'articolo 10,2 della Costituzione federale garantisce il diritto all'integrità fisica e mentale e all'autodeterminazione. Questa protezione, da parte del diritto fondamentale, è particolarmente importante nel caso di persone vulnerabili e particolarmente bisognose di protezione, come le persone in punto di morte o i cosiddetti morti cerebrali, e corrisponde al mandato costituzionale dello Stato. Se trovate importante la tutela dei diritti personali, il 15 maggio 2022 votate NO alla donazione di organi senza consenso esplicito.